Facciamo un punto informativo sulle attività del comitato operativo che è riunito già da diversi giorni. Oggi abbiamo proseguito nelle attività di organizzazione dei controlli dei presidi che, eh, scusate qui c'è una cosa che è caduta, attività dei presidi, dei controlli negli aeroporti e nei porti. Eh, prima di par parlare di questo argomento volevo dire che abbiamo predisposto una ordinanza di protezione civile che è all'intesa delle regioni per scongiurare la perdita eh, dell'anno scolastico per i ragazzi, 114 ragazzi che erano eh, occupati nello scambio culturale con la Cina e che sono rientrati o stanno rientrando, tra i quali faceva parte anche il ragazzo che è rimasto in Cina perché aveva la febbre qualche giorno fa. Ho firmato il provvedimento di istituzione del Comitato Tecnico, Scientifico, Comitato Tecnico Scientifico che è coordinato dal Dottor Agostino Miozzo, il coordinatore del nostro Ufficio Promozione ed Integrazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. È composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, il dottor Claudio Damario. Il, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute, Mario Mauro Dionisio. Dal direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani e dal professor Silvio Brusaferro che è il presidente dell'Istituto dell Superiore di Sanità, nonché eh, il comitato è integrato dal dottor Alberto Zoli componente designato dal presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Questo è il comitato di supporto per le attività tecnico-scientifiche a disposizione del commissario ma a disposizione del Ministero della Salute, per quanto riguarda il controllo negli aeroporti prego di mettere una slide che abbiamo a diapositiva realizzata, eccola quella che vedete, abbiamo avviato il controllo in tutti gli aeroporti con gli strumenti a, a disposizione, come sapete su Fiumicino già da ieri sono operativi gli strumenti, i termoscanner, alle 16 di oggi erano oltre 24.000 le persone che erano state eh, verificate con questa strumentazione. Quello che voglio dire è che c'è stato un grande sforzo da parte degli uffici della sanità di frontiera, da parte delle nostre organizzazioni di volontariato. Come vedete in brevissimo tempo abbiamo attivato le nostre organizzazioni di volontariato, quelle nazionali e anche quelle locali e abbiamo creato un bacino di eh, 110 medici e 330 tecnici sanitari per ogni turno. Questo numero che vedete aeroporto per aeroporto è il numero dei volontari che sono impiegati per turno, lo dobbiamo raddoppiare per due e quindi da oggi ci sono 628 persone che sono personale sanitario che è affiancato al personale degli USMAF che sono gli uffici eh, di sanità marittima e di frontiera. Questo risultato che era il risultato mh, richiesto dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute sin dalla prima riunione del nostro comitato operativo venerdì scorso è stato possibile grazie alla collaborazione delle eh, direzioni regionali della sanità delle diverse regioni, dei colleghi delle Protezioni Civili regionali e dei volontari della Croce Rossa Italiana, del CISOM, Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, Le Misericordie, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Cives, Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, AMPAS, l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Voglio ringraziare anche ENAV ed Enac che ci hanno supportato nelle nostre attività e quindi dire che questo è il primo risultato. Ovviamente noi abbiamo già attivato il Ministero della Salute, la Direzione Generale di eh, Marittima Aerea di Frontiera del Ministero della Salute ha già dettato disposizione da domenica sera per intensificare i controlli nei porti. Eh, per quanto riguarda i porti eh, poi ci saranno ulteriori disposizioni dettate sempre dal Ministero della Salute per quanto attiene anche alle navi da crociera e altre esigenze che saranno poi individuate. Io mi fermerei qui e darei spazio se non ci sono interventi alle vostre domande. I 114 ragazzi stanno rientrando, rientreranno domani dopodomani, ah, colgo l'occasione per ringraziare l'unità di crisi della Farnesina perché anche loro fanno parte del nostro comitato operativo, sono soggetti a tutori proprio per il rientro dei nostri connazionali e per l'assistenza dei cittadini stranieri che devono eh, rientrare in, in Cina, rientreranno attraverso voli indiretti Così come fino ad oggi è accaduto per chi è rientrato da quei territori. Eh, scusi, Cioè voli indiretti, può spiegarci meglio? Molto semplice, si prende un volo da Pechino, si arriva a Doha, si arriva a Dubai, si arriva a Francoforte e da lì si prende un altro volo e si arriva in Italia. Buonasera TG2, su Malpensa che informazioni ci può dare invece? Perché alle 18 iniziano questi controlli con i termometri a pistola, giusto? Su Malpensa i controlli io so che dovevano iniziare prima, non ho un dato preciso, ma se lei mi dice alle 18 io le confermo alle 18 partiranno. Come sapete c'è stata anche un'attività di eh, organizzazione da parte del degli uffici di frontiera della sanità e, e anche un, una questione che riguardava purtroppo l'organizzazione del sistema in ordinario eh, con i medici del Ministero che non erano poi eh, sufficienti rispetto a tutti gli aeroporti da presidiare. Il Ministero si è prontamente attivato e sta provvedendo ad affiancare con i propri medici i nostri volontari. Altre domande? Bene, il ragazzo 17enne eh, rientrerà non appena si sarà ristabilito e su questo sta lavorando l'unità di crisi della Farnesina, io non vi voglio dare dettagli ma ci sono concrete eh, ipotesi di rientro Uh, non solo di questo ragazzo ma anche di altri che volessero rientrare però i dettagli ve li daremo al momento opportuno. E, mi scusi ha parlato degli aeroporti, per i porti invece che diciamo, pratiche state seguendo per i croceristi? Per le navi. Allora per i porti il metodo sarà lo stesso è stata estesa la pratica della libera pratica sanitaria, scusate è una procedura per cui eh, viene compilata una dichiarazione, viene fatta una dichiarazione al comandante prima della discesa dei passeggeri dalle navi, prima dell'arrivo in porto e sulla base poi di quelle che sono le indicazioni che arrivano dal comandante della nave, sia la, le strutture eh, della sanità eh, marittima eh, sono pronte ad intervenire con i nostri... Eh, volontari e con il personale medico del Ministero. Sì, non c'è problema. Eh, delle persone che sono state fino ad oggi, fino ad ora, diciamo, controllate eh, negli aeroporti, quanti avevano la febbre? Quanti ne avete portati da parte? Quante allora, famiglie? A noi non ci sono stati segnalati casi sospetti perché il meccanismo funziona così, quando si arriva e se qualcuno ha la febbre poi si fa uno screening e ci, gli si domanda se è stato in Cina uh, in da, da meno di 14 giorni, ovviamente se il passeggero dice di no il passeggero è libero di eh, muoversi perché eh, ha avuto oh, la febbre e non è comunque eh, ricollegabile all'evento tra l'altro, come dice il collega, siamo in periodo influenzale. Sì, magari se qualcuno vuole intervenire, se vi prenotate, alzate la mano, facciamo poi l'individuazione. Prego, prego. Dico, eh, per capire, perché è un passaggio importante per noi, sostanzialmente eh, misurate la febbre, e poi gli chiedete se è stato negli ultimi 14 giorni in Cina. E' diciamo, questo il tipo di screening che, che, che operano? E' da lì che, che inizia il percorso, cioè il personale sanitario effettua una visita e poi la, eh, discri, il discrimine è l'essere stato in Cina. Un lasso di tempo. Esatto. Grazie. Prego. Come no. Quante sono le persone complessivamente che organizzate come volontari, come strutture di accoglienza, il complessivo. Allora io come ho dato i, nome, i numeri, immagino. io ho dato i numeri. Per il momento come vi ho detto noi abbiamo un bacino di 880 volontari e volontarie che sono medici e personale sanitario in generale. E una, eh, come dire, una dimostrazione della capacità del nostro volontariato di protezione civile che non finiremo mai di ringraziare, è quello che ora serve, dovessero servire ulteriori risorse da parte del sistema di protezione civile noi saremo pronti a metterle in campo, eh, torno a ripetere noi contiamo più di 100.000, 120.000, 130.000 volontari iscritte alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e voi lo sapete perché in occasioni di terremoti vedete quanti sono i volontari che noi riusciamo ad attivare. Quindi ancora grazie a loro. Giorgio Sotaro, ADN Cronos. E, se ho capito bene, quindi i controlli negli aeroporti cioè, entro stasera partono in tutti gli aeroporti? Sono già partiti? Sono non? già partiti, Malpensa, Malpensa non ho capito, adesso sì. mi sincererò ah. personalmente del motivo perché eh, partiranno alle 18. Ma l'indicazione che noi avevamo in partito era partire tutti quanti entro mezzogiorno. Quindi, entro mezzogiorno dovevano essere partiti tutti? Forse esatto l'indicazione che abbiamo dato. C'è anche qualche aeroporto come quello di Perugia che partirà domani perché il primo volo internazionale che arriva, arriva domani. Sono già attrezzati da oggi. Sono già organizzati. Un'altra precisazione. Eh, innanzitutto questi controlli stanno avendo delle ripercussioni, sul, cioè dei ritardi per i passeggeri, oppure sta scorrendo tutto? Al momento non ci sono segnalate eh, difficoltà, intralci, eh, lamentele, anzi riscontriamo un grande consenso da parte dei passeggeri perché capiscono che è per la sicurezza collettiva, quindi una grande disponibilità come avete potuto vedere anche voi dalle immagini o se andate a fare un giro a Fiumicino vi ricorderete, eh, potrete verificare che in massimo due secondi il, il controllo si esaurisce, mi dice il nostro dottore Nicolai di Enac che a Malpensa sono iniziati alle 16 i controlli e non alle 18 quindi anche questo è stato fatto. Un'altra precisazione, quindi i sistemi per, che state utilizzando sui, sui vari aeroporti sono i termoscanner e questi termometri a pistola, cioè questi due sistemi? Esatto, okay. eh, allora anche questo oh, lo abbiamo fatto, ENAC ha ricevuto stasera dal Ministero della Salute le specifiche tecniche da passare alle società di gestione aeroportuale eh, che acquisiranno i termoscanner. Molte si sono già attivate col passaparola perché, come avete visto, eh, il, aeroporti di Roma ha eh, in dotazione, come Malpensa, hanno in dotazione le termocamere quindi le avevano già acquisite, per cui fin quando non ci sarà eh, l'installazione delle termocamere in tutti gli aeroporti noi continueremo a supportare i controlli con i nostri volontari. Prego. Sì, anche dove ci sono le telecamere, qualora ovviamente il personale in servizio sanitario in servizio non dovesse essere sufficiente, mi spiego meglio. A Fiumicino ci sono 239 arrivi. Eh, internazionali al giorno quindi eh, è ovvio che eh, lì è stato strutturato un rapporto anche con l'organizzazione di volontariato che gestisce le attività che sapete la Croce Rossa italiana quindi ci sarà un controllo con il supporto ancora dei nostri volontari. Laddove invece i termoscanner saranno sufficienti ad effettuare i controlli, a garantire i controlli con il personale tecnico eh, e medico del Ministero della Salute, ovviamente noi libereremo i nostri volontari.